Allora, questo, allora, questo eh, vi spiego anche perché ho il FEZ. Questo è il primo di una serie di video che intendo fare sulle missioni tributarie. Cioè il nostro lavoro non è solamente in ufficio. A volte, quando i clienti sono grossi, c'è bisogno, bisogno, da parte nostra, di un'attenzione particolare. Quindi dobbiamo andare sul campo, a incontrare il cliente, guardare il problema da vicino e, per esempio, coinvolgere anche che so, studi locali, tributari locali. Io sono andato in Turchia questa volta perché c'era un cliente che aveva un grosso problema con il governo che aveva fatto una, una, un mezzo pasticcio cioè aveva fatto un investimento e il governo non voleva più che questo cliente riportasse soldi a casa quindi non solo lui insomma, tutti gli stranieri non potevano riportare soldi a casa quindi dovevamo fare in modo eh, di riportare questi soldi in Italia in, di riportare questi soldi in valuta forte in Italia e quindi vediamo, vediamo come, come abbiamo risolto io sono qui in Turchia perché praticamente Um, è successo tutto, diciamo, partiamo dal 2013 quando Erdogan sale al potere e um, praticamente sale al potere insieme agli islamisti, gli integralisti. Ebbene, il buon Erdogan comincia a fare una politica inflazionistica che parte più o meno dal 2016 e questa politica inflazionistica serve per, per fare una serie di spese pazze come per esempio costruire un palazzo di marmo nei pressi di Anker vabbè comunque questo qua va avanti a spendere soldi come fa questa politica inflazionistica comincia a emettere comincia a emettere valuta comincia a stampare moneta ok comincia a stampare un sacco di moneta e quindi l'inflazione comincia a salire arriviamo nell'ottobre 2018 e l'inflazione è raggiunge il 25% ora al 25% di inflazione significa che il tuo che il reddito di un turco è più basso del 25% significa che può comprare il 25% di cose in meno cioè come se tu guadagni 1.500 euro e ti ritrovi in tasca 1.100 euro di un terzo più basso il problema è che in Turchia non c'è divisione tra banca centrale e governo per cui quando il ministero del tesoro decide di, di, varare più, insomma, di stampare più moneta, il, la banca centrale si mette sugli attenti e stampa moneta, cosa che non può accadere in Europa per esempio. Vabbè, Comunque ci interessa relativamente, il signor Erdogan comincia a stampare, comincia a stampare moneta, si arriva, si arriva quindi all'ottobre um, 2018 qualcuno gli fa capire che sta esagerando e quindi portano i tassi di interesse al 25% nell'arco di un anno i tassi di interesse riescono a buttare giù l'inflazione fino al 10% che sarebbe il tasso eh, normale per la Turchia okay? per i paesi emergenti in genere è molto alta l'inflazione quindi il 10% è normale quindi ritorna, ritorna in condizioni normali. ora io perché sto qui? Perché quando l'inflazione era al 25% è successa una cosa, che la, la, la lira turca si è svalutata enormemente rispetto al dollaro e all'euro, per cui tutti gli asset denominati in lira turca, titoli azionari, beni immobiliari, si sono svalutati notevolmente. E quindi un sacco di stranieri hanno cominciato a comprare asset denominati in lira turca perché si erano deprezzati notevolmente. Quindi che succede? Succede poi che nel ottobre 2019, che sarebbe adesso, l'inflazione torna al 10% e questi investitori stranieri vogliono liberarsi, vogliono liquidare l'investimento, vogliono portare a casa vogliono portare a casa l'investimento, vogliono vogliono appunto liquidare l'investimento. Allora che succede? Il governo turco si è spaventato perché che, che cosa succede? Succede che se io liquido l'investimento ributto sul mercato un sacco di lire turche perché io quando liquido l'investimento lo converto in valuta forte, in euro e ributto sul mercato un sacco di lire turche quindi portando di nuovo verso l'alto l'inflazione ok per cui il governo si è spaventato di questa cosa e che cosa, che quale grandiosa idea gli è venuta in mente? Quella di varrare una normativa contro la libera circolazione dei capitali. Cioè nessuno più può riportare l'investimento fuori dalla Turchia. Per cui adesso è pieno e stracolmo di investitori stranieri che vorrebbero portare l'investimento di nuovo è pieno di investitori stranieri che vorrebbero portare l'investimento di nuovo fuori dalla Turchia e non possono farlo perché eh, c'è questa normativa contro la libera circolazione dei capitali scusatemi c'era un taxi che suonava come un dannato perché qui sono pazzi completamente, non riusciva a passare, allora doveva informare tutti che, che non riusciva a passare. Vabbè. Comunque, um, cosa dobbiamo fare? Quello che dobbiamo fare noi adesso è aiutare questo grosso investitore italiano che ci ha contattati uh, a riportare fuori dal, dal, dalla Turchia questi, questi, questi soldi, che in questo momento sono denominati lire turche, vorrebbe riportarli in Italia in, uh, in, in euro. Sono in una banca turca e dobbiamo trovare il modo per riportarli in Italia. Quindi sono qui a incontrare diversi commercialisti e tributaristi turchi che ci aiuteranno in questa, in questa, in questa impresa, in questa grande intrapresa. Allora, come abbiamo visto, il cliente non riusciva a portare i soldi indietro in Italia. Questa di bloccare i capitali è una misura abbastanza comune in questi paesi, lo fanno spesso perché combinano guai e poi si ritrovano, si ritrovano nella, nella, nella situazione in cui devono bloccare i capitali. Eh, quindi sappiamo che lo fanno, l'abbiamo visto altre volte, la cosa importante da sapere è che non possono mai esagerare troppo, perché poi sono paesi che vivono nel mondo, nel contesto internazionale, non possono esagerare. E quindi ci sono sempre delle scappatoie. In questo caso il governo turco aveva stabilito che gli individui, le persone fisiche che facevano investimenti non potevano riportare soldi a casa per importi superiori a 100.000 euro. Quindi, se facevano un investimento superiore a 100.000 euro, non potevano riportare poi, liquidarlo e riportarlo a casa. Quindi c'erano due soluzioni davanti a noi: o ehm, trovavamo dei prestanome, quindi, ridu quindi riducevamo l'investimento in piccole entità, oppure ehm, costituivamo una società, perché si parla appunto di persone fisiche nella, nella normativa turca, non di, di società. Comunque insieme ai consulenti turchi, perché poi ci siamo tutti a valere di consulenti turchi, perché la legge è scritta in turco, eh, abbiamo risolto il problema e abbiamo reso felice il cliente. Io mi sono divertito molto, devo dire la verità, quindi spero di fare altri video, diciamo, di missioni sul campo, e spero di farle anche meglio, più approfonditi, con qualche altro, con qualche altro particolare. Spero vi siate divertiti anche voi. Ciao!